Tantissime formazioni che... di musicisti spaventosi, basti pensare a per noi bassisti, Massimo Moriconi, super storico bassista di Mina, che ha varie formazioni jazz, bollani, tantissimi, insomma, tantissimi strumentisti, pianisti,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 eh, anche eh, coloro che non si sono mai avvicinati a questa tecnica coloro che comunque appunto hanno lasciato un po' da parte le, la, il, tutta quella parte, scusate il gioco di parole, eh, teorica armonica eh, soprattutto applicata al basso. Si partirà quindi, quindi dagli intervalli, le triadi, un bel ripasso, cioè,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 E fino appunto ad analizzare le linee eh, più famose, quindi con le trascrizioni e arrivare a comporre le nostre con l'aiuto delle basi che metterò a disposizione di standard o comunque anche di, di brani eh, più recenti, perché no, più, eh, anche un jazz più fresco, diciamo.